Ciao, buongiorno bambine, buon appetito e buon pranzo. Ciao Ani, mangia amore, non la forchetta, la pasta al ragù. Ani, Ani, allora bambine, oggi è domenica, dobbiamo fare un sacco di compiti perché non venerdì, tu non... ne hai pochi. Tu ne hai pochi, ma anche Vanessa non ne ha tanti. Però li dobbiamo fare perché ieri hai no. fatto cadere la pasta, Ani, no. ma mangia davanti al piatto. Ehm, perché ieri dove siamo stati? Siamo stati ad Arese, al centro commerciale E quindi siamo stati in giro tutto il giorno Abbiamo camminato sette ore Sì, esatto, ore Abbiamo camminato sette ore E io ieri sera ero distrutta Comunque, buon appetito e poi siamo andati Dove? Alla E poi siamo andati a mangiare fuori Appena avete finito di mangiare Iniziamo a fare i compiti Voi cucciolini i compiti li avete già fatti o... Non li avete già fatti ieri. Vabbè, cucciolini, avete capito? Anastasia vi ha chiesto se voi i compiti li avete già fatti o li avete fatti ieri, che era sabato? 3 Vieni, amore, vieni. 3-4. 4 sottilette, va bene. Vieni. Grazie grazie amore vai a mangiare che non hai mangiato ancora niente due, tutta lì è? Eh? tre tutta lì è? Eh? Tre, tre grazie amore tre cosa ridi? tre perché ridi Mi fa vedere cosa hai in mano? tre cosa hai in mano? <ride> mm. vabbè mangia dai che tutta lì sta pasta <ride> Mangia perché è tutta lì Come mai, Allora bambine Io devo fare il letto Ho tolto il lenzuolo Devo pulirvi la camera Voi vi state abbioccando qua sul letto E ci sono i compiti da fare Vanessina Dai non cominciamo eh? Ogni domenica è la stessa storia Ogni fine settimana è la stessa storia Idem tu Dai spegni Che abbiamo i compitini da fare Dai brava cosa? cosa hai fatto? cosa dormi? dai su bimbe dai dai ragazze dai abbiamo fatto un weekend ci siamo divertiti siamo stati in giro con gli amici come al solito adesso però bisogna fare il dovere siete pronte? non è dormire il dovere Anastasia Ani ti tiro i capelli ti tira tiro i capelli dai su che siete su un materasso oltretutto. allora lei mi compare con gli occhi è chiusi e pure la telecamera adesso sono di qua metti la telecamera giù e io mi nascondo ma che mi nascondete dobbiamo sì, sì. dovete andare eh, a fare i conti se ci trovi se ci trovi se ci trovi no, ci trovi se mi, sì. Sì. Ascolta, dai, no, mi sto arrabbiando. una volta uno cosa devo fare? Allora. Io devo dai, girarmi, non ma tanto non vi cerco, dai. Cos'è successo? Fammi vedere, Mi fa male ma perché è uscito sangue dal dito? Ani, eh? Non lo so, fa male. ti fa male. Ma ascolta, Anastasia, guarda che non può uscire sangue così per niente. Eh? Perché? Ma perché ti devi, devi avere? Io. Nel senso, ti devi essere mangiata l'unghia o la pelle? Non esce sangue all'improvviso mentre fai i compiti? Dimmi cosa hai fatto. Ti sei mangiata l'unghia? La pelle? No. Niente. Man Comunque stai tranquilla, che per, per un po' di sangue non succede dov'è. <massive> Come non c'è più sangue? Ma tu lo sai quanto sangue hai nel corpo? Qui non è un goccino, dai, allora tutto ti... è... Vabbè, ti brucia, va bene, però non esagerare, non dire che non hai più sangue. Ma stai calma che adesso ti passa, comunque dai, disinfettalo Ma è sull'unghia? È l'unghietta? No. Non vedo niente, c'è il sole. È sull'unghietta? No, è dentro lui. Forse non lo so, ti sei, ti sei pizzicata il dito con, dentro qualche mobile? Eh? No. no, va bene. <ride> fa niente adesso. <ride> mettiamo un cerottino e sciocchiamolo sotto l'acqua. No, dai, un mettiamo un cerottino. Qua? Quindi tu o vuoi che ti do una mano? Ma non, non lo vuoi scioccare un pochino sotto l'acqua? Mm. Non è che, gli, che magari con la matita ti sei fatta male, magari ti è scivolata. No, la... Eh, ma ah, il temperino, e cosa hai fatto col temperino? C'era mm. un pastello dentro mamma. Ah, Hai tentato di togliere il pezzettino della, della matita colorata? Ok, dai, ti sei solo tagliuzzata un pochino no, Non ti preoccupare E sciacqualo sotto l'acqua fresca mm. Perché? Mm. Dai, sciacqualo un po' sotto l'acqua fresca E poi lo asciughi però, eh Prima di mettere il cerotto Se no non si attacca Okay, dai, che anche oggi okay. ci siamo tagliati, brave, brave, brave, brave. Complimenti. Okay. Non devi mettere le dita perché sai una cosa, amore. Dove si incastra? Il, Mamma. Do, ascoltami, Anastasia, dove si incastra la, la matita, la punta della matita. Mi stai ascoltando? È una lama e la lama taglia. È come il rasoio: il rasoio ha la lama all'interno. Non usarlo mai, ok. Dai, hai messo il cerottino? Okay. Dai, brava. solo Eh mi sì, amore. Mi fa male. Hai stretto troppo? No, mi sono male lunghia. Ti fa male lunghia, tra un po' ti passa. Eh. Ma cosa? Un po' di sangue, no. ma no, è solo. Uno... è il sangue di prima! Eh. Vuoi toglierlo? Eh? eh? No. Preferisci toglierlo? No! Allora dai, vai a finire di fare i compitini che io finisco, sto pulendo la vostra cameretta. Ok? Mm. Sei tranquilla? Amore dai vai a finire qui. No, Ma Anastasia è un pezzettino di unghia dai no, ascolta ascolta te lo ricordi che scherzo dobbiamo fare a Vanessa stasera. Mm? Mi fa male. Ma dai adesso ti passa dai andiamo a far merenda hai voglia di far merenda? No, mi va Ma adesso ti passa ti fa male perché ti sei appena tagliata adesso no, ti passa no, dai Andiamo a vedere come la mamma ti ha pulito la cameretta, dai, andiamo. Sei, Sei pronta? C'è ancora un po' di casino in giro perché sto ancora finendo di pulire. Guarda qua, Hai, vai avanti. Ti ho tirato una capocciata contro la telecamera. Guarda le tue bamboline lì, le vedi? Le ho messe qui, qua ho messo... No, la... un unicorno. unicorno? Quello fucsia? Tutto qua in ordine, tutto pulito eh Amore, vai a finire un attimino di colorare Che adesso la mamma, due cose ancora ho finito eh Ma mamma E vengo giù con te Dai Dai a... vale. Dai, adesso oh, ti fa. No, no, no. Che cosa? Vuoi salire sulla scala? Tenta, vai, dai Mi fieni, Sì, so. ti tengo la scala Tu vai su, in alto, in alto Sai che ho pulito tutto in alto anche lì Ma cos'è Ah, è un filo di è questo Adesso lo rimetto dentro Basta Dove devi andare? No, vai giù <ride> <Tu> <ride> che Dove sei? Uh -huh. Ho cambiato un po' di cose, sì I pupazzi, pupazzi. pupazzi. <ride> I nostri pupazzotti Le nostre foto <ride> C'è anche missi! C'è anche missi qua dietro Guarda! A few moments later. come stai amore? meglio meglio? il ditino? è passato? va oh. bene dai, è passato, da ancora un pochino sporco di diciamo. si, sì. ti fa ancora male? si, sì. sì. no sì. cioè non voglio dire allora ascolta ti insegno una cosa, l'uso della fascia, non è una collana, si si si mette sulla è testa, ah <ride> oh, pensavi fosse una collana amore? no mm. Hai finito i compitini, ti mancano due schede, vero? Io oggi ti ho lasciata da sola e sei stata bravissima! Hai fatto i compiti da sola, complimenti Vanessa. Anastasia, veramente complimenti. Non ti sei fatta aiutare neanche un po' da me. mi posso fare leggere un libro? Intorno al tavolo? Sì. Tim e i tuoi amici? Sì. Preparano sì. il viaggio? Tim? Il indossa, indossa la tuta e si mette al timone i, i, Do, i, tre. i, i tre amici partono per l'avventura amore ma sei diventata bravissima ma lo sai che sei migliorata tanto? sei proprio diventata brava a te piace tantissimo leggere Ed vedo? In. Anastasia ascolta mamma tra poco andiamo a fare la doccia sì, e facciamo lo Vanessa. scherzo a Vanessa, no, perché? è tardi no, devi fare lo zaino perché sono quasi le 10, ok? Anastasia l'ha già fatto, per favore fallo. Allora, Anni, ascolta. Lo scherzo lo facciamo domani, mm, va bene? Okay. Eh? Va bene? Okay. No, okay. niente, che se non fai lo zaino non possiamo guardare il film, d'accordo? Dai, salutiamo i nostri amici che domani si va a scuola. Quindi ragazzi, cuccioline e cuccioline, il video finisce qua. Cosa so, fai? Oh, ah, ecco. Anastasia. <ride> la cuccioline, cuccioline. Ciao cuccioline e cuccioline. Ciao cucciolini e cucciolini. Ciao cuccioline, e cucciolini. Ciao cuccioline, e cucciolini. Cuccioline e cucciolini. Quindi un video qua. Attivate Perché. la campanella. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, <ride> canale e lasciate... Like a questo video, like a questo video Ciao! Ciao. Vanessa di fare lo zaino che è tardi infatti se sennò... no Non possiamo guardare il film. Sì.